Bella Adid, look total black a New York È tornata a New York Bella Adid, la bella modella statunitense che oggi compie 21 anni. E, come al solito, per girare in città opta per uno street look davvero cool. In nero a New York. Se c'è una cosa che fa sentire Bella Hadid tranquilla e a proprio agio, è l'abbigliamento comodo e sportivo. D'altra parte, quando si hanno il viso e il fisico di Bella Hadid, non è difficile stare bene con qualsiasi cosa. Dopo aver passato l'ultimo mese a viaggiare saltando da una fashion week all'altra, la modella è tornata a New York. E ha deciso di immortalare il suo ingresso in città con la consueta foto sotto il solito cartellone pubblicitario come mostra il suo splendido volto, sotto la sua gigantografia dello spotnik, bella posa con un paio di pantaloni neri completamente aderenti e un top dello stesso colore. Codalta e sguardo rivolto verso i grattacieli. Ancora una volta è riuscita a catturare quasi un milione di like e centinaia di commenti entusiasti non solo per l'outfit, ma anche per il suo compleanno. Il linguaggio street di Bella Adid. Bella Hadid è la nuova testimonial di Nick mentre la sua migliore amica Kendall Jenner è stata scelta da Adidas e... Come ha confidato recentemente, adora così tanto il brand sportivo che ha addirittura 200 paia di scarpe da ginnastica nel suo armadio. Recentemente è stato girato un video con protagonista Bella Adid una di quelle clip in cui si mostra la vita dorata delle star, le loro abitudini, e le loro manie in fatto di shopping. Nel quale lei parla della bellezza delle scarpe niche e decanta le loro innumerevoli qualità, accompagnando la truppa a immergersi nei suoi vezi in fatto di shopping. Peccato che la video-intervista sia stata però presa di mira da molti utenti del web, che hanno trovato esilarante il modo d'esprimersi della top model. Parole come oh my Boy fratello, idò per roba. Erba, sono ripetute a cadenza regolare di pochi secondi l'una dell'altra, lo slang molto ghetto style adottato in quest'occasione da Bella ha fatto sbellicare tantissime persone dalle risate, che non hanno potuto credere alle loro orecchie. Sentire una delle top model più famose e più ricche, del momento parlare come una ragazza di strada fa sicuramente effetto. Ma chissà se Bella Hadid l'ha fatto un sorriso leggendo quei commenti o se l'abbia presa male. Lo stile di Bella Hadid è uno dei più imitati degli ultimi mesi, la modella influencer adora gli anni 90 e non ogni suo capo e accessorio cerca di riportare in auge quel periodo. Anche la collezione che ha realizzato con il brand di moda Chrome Arts va in questa direzione e punta a mischiare elementi moderni con quelli del passato, creando uno stile unico e incredibile. Volete sapere cosa indossare nei prossimi mesi? Seguite Bella